Ragazzi, benvenuti nel mio buco creativo, buco perché come vedete neanche un metro quadrato di spazio, eh, l'altra sera stavo riordinando, o perlomeno ne avevo l'intenzione, poi con scarso successo la voglia è scappata subito, <ride> ma prometto prima o poi lo riordinerò e faremo un buco tour. Uh, dicevo: L'altra sera stavo riordinando e mi è venuto in mente uh, l'idea di farvi un tutorial uh, sui miei promossi e bocciati, di solito lo vedo sempre nei make up uh, o creme, cremine e cremotte io ho pensato di farlo con i materiali che uso. È la mia personalissima opinione: non sono pagata eh, dalle aziende, eh, però, eh, la mia, nel mio piccolo, nella mia piccola esperienza, eh, voglio mettere a disposizione quello che io penso. Poi, magari non ve ne frega niente, però, eh, volevo condividere con voi cosa penso delle materie prime che io utilizzo. Tante cose arrivano dall'estero, tante cose le ho comprate in Italia perché io sono sempre in giro e c'è amo girare e cercare materie prime anche soprattutto all'estero e parto subito perché ho 5 -6 cose da farvi vedere allora primo prodotto per me promossissimo è questo cotone filato qua questo cotone allora è un cotone danese qua potete vedere il sito che si chiama here the garn scusate la pronuncia voi danesi io purtroppo il danese non lo so Um, è 100% cotone come potete vedere lavabile a 60 gradi è un cotone che mi è stato questo si sì, mi è stato regalato uh, perché io in realtà um, Seguo un progetto sul, sito ne parlo, sul mio sito, ne parlo eh, e realizzo alcune piovere fatte, alcuni amigurumi a forma di piovra fatti per i bambini, che vengono poi donati ai bambini prematuri. Io supporto un gruppo del Lussemburgo perché l'ho scoperto con loro, non riesco a realizzare tantissime piovre perché sono sempre impegnata e quindi nonostante ci siano vari gruppi in Italia ehm, preferisco comunque darli a loro perché ho cominciato con loro. La signora che eh, segue questo gruppo che ha creato questo gruppo siccome io in Italia non riesco a trovare un filato che mi soddisfa e che sia così morbido perché veramente ragazzi è di una sofficità che voi non avete idea mi spiace che non riusciate a provarlo e che sia lavabile a 60 gradi senza che la piova diventi piccola così o si scolorisca completamente, ehm, mi ha dato qualche gomitolo per realizzare le piovre eh, e io in cambio le lascio qualche offerta per comprare i, i cotoni da usare perché loro sono comunque un gruppo enorme e quindi io le aiuto però magari di questo progetto ve ne parlo più avanti intanto volevo dirvi, questo cotone se vi capita di trovarlo online o se siete in Danimarca o che ne so, se siete all'estero lo trovate Provatelo, provatelo, perché è veramente eccezionale, ha un'ottima resa, eh, gli amigurumi sono morbidi, non sono per niente rigidi, cioè non nel senso con la rigidità così da tipo stoca fisso, provatelo perché è veramente un prodotto eccezionale. E soprattutto si lava in lavatrice senza problemi, questo l'ho già provato eh, io che sono un disastro con i lavaggi, vi assicuro che è buono. Altro prodotto promossissimo è questa bustina qua, l'aneco, per portare i ferri. Io la trovo, a parte la fantasia, che a me piace tantissimo. Guardate che bella dentro. Cioè, a me piace più da questo lato, devo essere sincera. Però anche qua, non loro perché, dai. Vabbè, non mi ricordo assolutamente dove l'ho comprata. Gli ho dato forse 2 euro, ma a dire tanto. E la uso quando faccio i workshop. Ovvero eh, a volte mi capita di fare qualche eh, laboratorio di maglia. Quindi io qua dentro ci metto tutti i ferri che poi presto eh, a chi partecipa al corso e, eh, perché qui tengo i ferri per i corsi. In questo modo io ho i miei e voi avete i vostri. E nei miei workshop io uso questo. Eh, ovviamente poi c'è anche il kit, cioè per esempio sabato 7 ottobre io ho un workshop a Milano, eh, mi porterò la mia bustina con i ferri per le ragazze che parteciperanno a questo workshop e poi i, i kit eh, con il pattern, le istruzioni, eccetera, eccetera, per fare il corso. E lo trovo di una comodità assurda. Anche perché non ho bisogno di portarmi dietro la borsa della maglia, mischiare i ferri, poi si incasinano. Quindi per me veramente sì questo. E poi è costato veramente una stupidaggine. Prodotto bocciato. Nei bocciati, ragazzi, due, due libri. Uno è un libro, uno è un'agenda. Primo prodotto bocciato. Questo qua, ne ho già parlato sul mio sito, magari sotto vi metto la, il post della recensione. Art and Craft di Martha Stewart. Ragazzi, costa 16,90€, vedete? A casa mia, 17, come dice Paola. Ehm, che dire di questo libro? 16,90€ per i progetti proposti qua dentro sono un furto. Da Marta Stewart, sinceramente, io mi aspettavo di più, un po' perché è la regina del fai da te, un po' eh, della casa, no? quindi ci si aspetta, l'aspettativa era veramente alta. Sembrano i lavoretti dell'asilo, cioè i lavoretti che mia figlia faceva all'asilo 20.000 anni fa erano sicuramente migliori di questi. Qui avete un esempio, però mh, alcune cose sembravano veramente carine, tipo questo, ehm, cioè sembrava interessante perché comunque sono eh, si riferiscono alle varie festività e, e io pensavo fornisse parecchie idee, per esempio anche quelle dei decori dell'albero di Natale, che okay. ragazzi è una tristezza assoluta, cioè propone come fare... I cappellini di carta con due piattini colorati, due cartoncini colorati tonni, che voglio dire, ci arriviamo tutti. Ehm, come fare dei sacchettini, vabbè, magari quello può anche essere utile, però e, mi aspettavo di più, non so come dirlo. Sinceramente, 17 euro per questi lavoretti qua, che sono lavoretti che puoi fare così, tipo asilo sono secondo me un furto anche perché su internet e su Pinterest di idee ne avete a miliardi ed è gratuito cioè sfruttate questa cosa del web a me dispiace perché veramente io, sono, io amo tantissimi libri ho un sacco di libri di, di mh, creatività tipo le tilda queste cose qua ma questo è veramente cioè è allucinante, non, no, no, per me 17 euro per questo libro sono sprecate. Mi dispiace Marta, ma hai toppato. Altro prodotto bruci bru bruciato bocciato, ahimè, lo dico con tanto malicore. È questo planner. Ho voluto farmi un regalo perché sapete che io ho festeggiato ad agosto un anno di apertura di La Boîte des Etuales, poi magari vi faremo, farò un video chiacchierare su questo, non sto ad annoiarvi adesso con la nascita della mia, nel mio angolo creativo, e ho voluto comprarmi questo planner. Io uh, in realtà uh, volevo organizzare la mia attività perché sapete che io sono presente su Instagram, sono presente su Twitter, su Facebook, uh, ho il mio sito, adesso c'è YouTube, uh, uso più o meno tutto. Insomma, a me serviva per organizzarmi, ma soprattutto organizzare i lavori, quindi non so, adesso, per esempio, mi è stato commissionato un fiocco nascita, uh, uh, volevo, uh, mi, sono, so, mi devo segnare la scadenza, no? Perché prima, magari prima che nasce devo farglielo un fiocco nascita. Allora il problema di questo, di questo planner costato la bellezza di credo 16 o 17 euro non ne sono sicura, devo guardare sul sito di Casa Cenina perché l'ho comprato da loro eh, premetto che loro eh, mi hanno fornito un servizio ottimo un'ottima assistenza ma anche questo la par ne parleremo più avanti e eh, costa comunque 12 sterline che non è poco a mio avviso Allora la copertina è bellissima ci sono questi due elefantini, dietro c'è questa carta che richiama lo stile Tilda. Um, um, ha tre fondamentali pecche. La prima è il tipo di carta. Il tipo di carta usata, cioè se qua avete una carta patinata, vedete che non fa riflesso, è ruvida. Il tipo di carta usata per questo planner è un tipo di carta lucida che solitamente si usa per i cataloghi o i libri. I libri tilda sono fatti di questa carta qua. Il problema qual è? Che se io devo usare dei penarellini colorati per dividermi le varie attività, sbavano. Comunque devo starli con la pagina aperta 7 ore e 3 quarti. Per esempio, io sono una maniaca della stilografica, scrivo principalmente con la stilografica. A me piace scrivere qua, scrivo grafica, su non lo potrei fare. Vuol dire che devo stare mezz'ora col planner aperto e se io a lunedì o la domenica sera mi devo pianificare la settimana, ragazzi, ci impiego 5 anni, perché i giorni sono sette, non mi passa più. E secondo me la carta... Cioè, si presuppone che su un planner uno ci debba scrivere, quindi crea un planner con una carta meno patinata, meno bella se vuoi però che si possa tranquillamente scrivere cioè per esempio se io volessi usare i pastelli qua sopra non riuscirei perché è talmente lucida lucida lucida e liscia che um, non si riesce veramente um, a me non piace la seconda pecca di questo libro è lo spazio nel senso che questa è la pagina cioè questo qui è lo spazio che ogni giorno avete per scrivere che cosa me ne faccio di un planner dove io non ho lo spazio per scrivere? Allora, voi mi direte, vabbè, ma c'è il cellulare, vabbè, ma potevi comprarti un'altra agenda, potevi prenderti... La Filofax, tanto partiranno in ballo una che è la più comune, che comprano tutte. Eh, anche quella piccola, quella la borsetta, quella... non so come si chiama, ehm, ha la sua paginetta, cioè puoi scegliere, hai il divisore per la settimana, comunque la settimana è su due fogli, eh, puoi scegliere di avere anche il giorno, ma io cosa scrivo qua? Cioè, a parte il fatto che io scrivo per i miopi, ma qui io non cioè, scrivo tre cose e ho finito il foglio. Cioè, devo mettere i post-it sui post-sui post-it più uh, piani per scrivere, e, um, no, cioè non è un planner. Allora, è un catalogo fotografico che la signora Finanger Finangelo, come si chiama lei? Eh, ha voluto fare, ma chiamalo catalogo, non chiamarlo planner. Se no, la gente si compra un'agenda, convinta di comprarsi un'agenda ed ha un catalogo di roba, della tilda. La cosa brutta di questa agenda è che quando voi cercate su internet di vedere com'è fatta dentro, non ci sono foto. L'unica foto che io sono riuscita a trovare dell'interno è quella della prima pagina. Cioè, vi faccio vedere questa qua. O questa o, o quella Questa qui con i giorni Di fatto come planner avete, avete questa avete, se italiano, avete questa qua con i compleanni Questa qua con un calendario generico E poi avete la settimana in questa Fatta in questa maniera qua E No Anche perché Se me ne faccio cioè, Cosa ci scrivo sopra? cosa me ne faccio di un'agenda che non posso scrivere su cui non posso scrivere quindi no, per me è bocciata per queste due ragioni terza cosa che mi ha infastidito è che io capisco che devi fare business capisco che Tilda va di moda capisco che ormai è un brand famoso capisco tutto quello che volete hai fatto un planner metti un consiglio un progettino versione baby non lo so, metti un qualche bonus, cioè che scopo ho io a comprare un'agenda un di questo tipo? Se sì, scrivere non ci posso scrivere, la carta è pattinata, quindi mh, rende comunque difficoltoso scrivere qualsiasi cosa e non ho neanche un consiglio cioè metti non so vuoi un suggerimento in più su come mettere questi cacchi di capelli alla tilda vuoi un suggerimento in più su come fare le fragole con le ciliegie da mettere sul sacchettino cioè Tom Finanger ha inventato tante cose ha creato tante cose metti a disposizione due o tre progettini uno è più motivato a comprarla se non altro dice però c'ho il progetto del muffin che altrimenti non avrei perché è una cosa nuova, che ne so no, non, non mi è proprio piaciuta questa agenda qua, non mi dispiace è bella, la terrò perché ovviamente la tengo, è molto bella da vedere, molto molto bella è ricca di foto ci sono i progetti che fa lei è come catalogo fotografico è davvero stupendo, come libro su, su, sulle sue creazioni è davvero bellissimo, ma si ferma lì non dà niente perché appunto non ci puoi scrivere, non hai un progetto, non hai un consiglio, non hai nemmeno un grazie mi hai acquistato, niente, fa veramente cioè è, è, è asettica. Forse se vado da solo, devi prendere quei cataloghi, no, delle, delle aste, eh, almeno c'è la descrizione sotto dei quali che ci sono sopra, no? Vabbè, comunque sia, no. Allora, le ultime due cose sono due lane. Di una vi posso far vedere il gomitolo, dell'altra vi posso far vedere solo il risultato finito, perché le ho finite... Scusatemi, ah, scusate, mi è dato la lana nel naso, mi Le ho finita. Una è questa qua. Questa lana è la famosa lana giapponese Noro. Eh, io ho fatto una recensione su, ehm, sul mio sito internet. Questa lana è una lana composta da seta, lana mohair, perso Un pezzo seta lana moer e ehm, lana. La lana Noro è una lana giapponese, ve l'ho detto, fondata dal signor Noro, Noro qualcosa, eh, che ha questa azienda che conduce, in, che gestisce insieme al figlio, eh, viene ancora fatta in maniera tradizionale. Il costo per gomitolo eh, si aggira almeno in Lussemburgo, perché io l'ho comprata lì, si aggira attorno ai 13-14 euro. Facciamo un range dai 12 ai 15 euro. Perché non me lo ricordo esattamente È un po' che l'ho comprata Allora, non rende tantissimo Perché la presenza della, della seta Non permette di avere Molta elasticità, però è molto soffice È comunque soffice e calda Il colore è stupendo e, mm, Per fare questo scialle A me sono corsi 4 gomitoli Agli ultimi 4, 4 maglie Proprio, mm, Ho finito la lana Quindi sono comunque riuscita a chiuderlo ma vabbè, ehm, eh, va bene così eh, la, ricompro, la ricompro perché a me è piaciuta molto e adesso sabato tornerò da pastel quindi sicuramente la comprerò in altri colori perché voglio fare dei regali di Natale eh, voglio fare degli scialli, altri scialli tipo questo un po' rustici, un po' da nonna eh, a me piacciono e eh, la ricomprerò sicuramente perché io l'ho trovata veramente ottima ehm, veramente dà quel tocco in più alle cose cioè non è la solita lana di buon comando che si compra magari al negozietto eh, è un qualcosa in più eh, quindi per me è veramente sì eh, se vi capita l'occasione compratela usatela magari per un progetto a cui volete dare una marcia in più o volete dare quel quid in più perché è veramente è ottima Altra lana, stavolta è un prodotto italiano perché io tengo molto comunque al tema Made in Italy, è la lana, questa lana qua, è la lana Grignasco. La Grignasco io la uso da tanti anni perché comunque io ho imparato a lavorare maglia quando ero bambina da mia zia. Poi, cioè, ho imparato a lavorare maglia, attenzione, ho imparato a mettere sui punti e fare il dritto e il rovescio. Quindi facevo delle, sostanzialmente delle grandi sciarpe, dei sciarpamenti immensi. Poi Paola mi ha insegnato di fatto a lavorare, aumentare, diminuire, a leggere i progetti, e a capire le istruzioni. La Grignasco è famosa è da tanti anni sul pezzo, a me piace tantissimo, questa lana è sofficissima, è la uh, Kid Silk 5 la Me. la composizione è 80%... Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Vabbè, ve la leggo. 80% Super Kid Mohair, 15% setta e poi c'è un 5% di Lame. è sofficissima, un colore stupendo. La resa è ottima eh, perché rende parecchio. Fate conto che io questo l'ho fatto con un gomitolo e mezzo. Il gomitolo è da 25 grammi, attenzione, non è molto, non è molto grande. È sofficiosissimo, ma dà proprio questa idea di impalpabilità che era il risultato che io volevo ottenere con questo scialle. Adesso, qua lo vedete ancora montato, non l'ho ancora finito. Eh, è, dà quel mh, qualcosa di elegante, di leggero, di impalpabile, ma allo stesso tempo caldo. Eh, non è economicissima. Io ho preso la scatola dentro, mi sembra che ce ne siano 10 di gomitoli da 25 grammi. E l'ho pagati quasi 70 euro. Questa lana la comprai a Terni l'anno scorso, durante i campionati italiani. Mentre mia figlia giocava, io ero un po' nervosa e sono andata a strisciare a carta in giro. E c'è questo negozietto che purtroppo ha chiuso nel centro storico di Terni, gestito da due signore che avevano tipo all'incirca 157 anni, anni una e 237 l'altra. Quindi credo che abbiano chiuso e pur raggiunti i limiti di età. E... Con delle lane stupende veramente. avevano cose d'altri tempi, lane stupende gomitoli colorati e io comprai questa lana all'inizio ero quasi pentita per comunque 70 euro per una scatola con dietro 10 gomitolini così, perché come avete visto il gomitolo non è enorme mi ha lasciato un po' così però ragazzi è fantastica fatevi un regalo quando realizzate le cose, ehm, non accontentatevi delle cose, cioè non tutte dipende dal lavoro che dovete fare, perché per esempio io se faccio le zucche, le zucchette, posso usare una lana acrilica, con, infatti non, sì, acrilico, in sintetico, ehm, ok anche da un euro come ho fatto io quest'estate che l'ho comprata così, da, da, da Teddy. Se fate uno scialle o qualcosa di più importante, andate sulla qualità. Ok, questo è promossissimo. Vi saluto, vi do un bacione e vado a registrare il tutorial del funghetto tra lala. La. Ciao!